Baba Vanga, morta nel 1996, ha predetto diverse cose, fra le quali alcune si sono anche avverate. Si dice che Baba Vanga abbia predetto grandi eventi mondiali, come gli attacchi terroristici dell'11 settembre e la Brexit, in una serie di previsioni mistiche fino al 5079. In questo momento di guerra, le sue previsioni stanno guadagnando molta attenzione da parte del mondo intero. In questo momento, le forze nucleari della Russia sono in alta allerta. Ciò significa che è pronta anche una guerra nucleare. Prima della morte, Baba Vanga ha rivelato che la Russia avrebbe avuto un ruolo molto importante per l'Europa. E ha detto che sarebbe stata la Russia a vincere la guerra e l'Europa si sarebbe distrutta totalmente. Ha usato il termine di terra desolata, dicendo che la gloria di Putin sarebbe sorta davanti al mondo intero. Tutta l'Europa sta ponendo sanzioni alla Russia, ma quest'ultima non sembra dare tanto peso. Le sanzioni fatte alla Russia non verranno tolte presto. La predizione di Baba Vanga è che sarà l'Europa a distruggersi. Infatti, se la Russia ha cominciato a fare bombardamenti in Ucraina, non possiamo neanche immaginare quale sarà il prossimo passo. Le altre profezie che Baba Vanga ci ha lasciato per il 2022 sono... Gli esseri umani dovranno fare i conti con una nuova malattia. Alcuni paesi asiatici saranno colpiti da alluvioni che danneggeranno la loro economia. Le grandi città dovranno fare i conti con lunghi periodi di siccità, dovuti alla carenza di acqua potabile e alla contaminazione dei fiumi. E alla fine, quella che secondo me si sta veramente avverando, è che la tecnologia avrà un impatto negativo sulle vite di tutti, rendendoci incapaci di distinguere il reale dal virtuale.